Rieccoci, rieccoci in diretta, pronti per approfondire il tema del Forex, intanto ancora notizia da Kiev che dichiara 9.000... I soldati russi uccisi, distrutti 217 carri armati, due bimbi e sei adulti vittime in un raid vicino eh, Kharkiv, Zelensky le linee di difesa tengono contro gli attacchi russi, arriva anche l'appello la, diciamo, eh, del ministro degli esteri ucraino Kuleba, gli alleati ci aiutino chiudendo i cieli subito, mentre... Eh... Kiev, attenzione, puntando alle centrali atomiche, la Russia fa terrorismo nucleare. L'accusa che l'Ucraina muove all'Agenzia internazionale per la sicurezza atomica è di chiedere alla Nato di chiudere l'accesso allo spazio aereo sopra gli impianti nucleari ucraini ed intensificare gli sforzi per prevenire il terrorismo eh, nucleare. Um, e poi Russia pronti al dialogo con l'Occidente sul tema sicurezza dati macroeconomici, tanti ve li abbiamo anticipati sostanzialmente abbiamo tutti i dati sui PMI eccoli qua, eh, vi segnalo brevemente i più eh, importanti eh, Eurozona, indice composito dei servizi a febbraio 55,5 questo vuol dire espansione appena sotto il 55,8 atteso eh, mentre per quanto riguarda l'Italia, tasso mensile di disoccupazione a gennaio 8,8%, l'attesa era del 9%, si arrivava da un 9%, quindi abbiamo uno 0,2% di miglioramento su questo su questo fronte, il PMI composito tedesco espansione 55,6, leggermente sotto i 56,2 previsto, quindi i dati non dovrebbero smuovere più di tanto le acque sul fronte appunto della valutazione dell'euro, certo è che attendiamo adesso l'indice dei prezzi alla produzione su base e su base annuale Arduino Schenato in collegamento con noi ben trovato Arduino, buongiorno buongiorno a te buongiorno a tutti allora eh, abbiamo fatto in più di un'occasione un um, ragionamento insomma brevemente con gli amici eh, che magari seguono indici e titoli cercando di capire come muoversi in situazioni come questa dove già era, i mercati erano già abbastanza turbolenti, inflazione politica monetaria, aumento delle materie prime, insomma the covid, si è aggiunto a un conflitto che inevitabilmente porta a movimenti importanti sugli indici, sulle materie prime, vedi il petrolio e vedi anche il forno vedi il dollaro e anche il franco svizzero mi sembra di vedere che è un po' più vivace rispetto al solito come muoversi insomma nell'ambito del forex quali sono che cosa bisogna assolutamente non fare beh eh, non fare ovviamente dipende sempre da dall'esperienza e da, dalla, dalla competenze che ha acquisito un trader quindi quando un trader o comunque una persona che inizia a investire sui mercati inizia in questo periodo magari non è proprio il momento più giusto aspettiamo che la volatilità possa un pochino eh, leggermente ritirarsi sì. diciamo che sul forex non ci sono stati ancora movimenti veramente veramente così incredibili se non il gap di fine settimana quindi da venerdì a domenica sera dove in effetti sulle principali coppie eh, quindi quelle contro il dollaro ci sono stati dei gap mh, abbastanza importanti per il mercato Forex che è un mercato che solitamente è più lineare, no? sulle sì. azioni siamo abituati a vedere dei gap sul Forex meno Ecco, tranne questo gap, mh, per esempio l'euro dollaro sta rompendo praticamente in questi giorni i minimi che aveva fatto, aveva tenuto negli ultimi mesi e che io pensavo sinceramente che tenesse eh, e che rivedessimo prima di un movimento eh, ulteriormente verso il basso anche l'1,16, 1.1550, sono stato smentito in realtà dai grafici, non ci ho fatto in realtà delle, delle operazioni su questo, anzi è più interessante adesso tradarlo short però ecco se mi parli di movimenti così mh, repentini il mercato del forex ecco rispetto per esempio a un petrolio oppure i movimenti che si sono visti su oro e argento eh, sì, sono stati movimenti diciamo, di mercato, potrei dire normali quasi eh, Quindi sì, diciamo che sul Forex sta continuando, Ecco. prendendo l'eurodollaro. Sta continuando un po' la tendenza che abbiamo ormai da un bel po' di mesi eh, Da giugno se non sbaglio del 2021 con l'euro-dollaro che ha fatto i massimi E poi ha iniziato a scendere, se non sbaglio erano eh, giugno, sì Aveva già fatto a gennaio dei massimi e poi con giugno sono stati proprio i massimi quelli che eh, sono stati poi venduti e non siamo più ritornati là sopra e sta continuando quindi adesso diciamo che con la rottura tra l'altro dell'altro ieri eh, martedì quando c'è stato il movimento ribassista eh, diciamo che l'obiettivo adesso dell'euro dollaro è l'area 1,10 poco sotto probabilmente area 1,10 eh, e quindi comunque un dollaro forte complice un po' il fattore banca centrale, banca centrale americana o comunque i dati che stanno uscendo eh, da, dagli Stati Uniti che confermano no, anche con le parole eh, comunque eh, di Jerome Powell e comunque dei vari, eh, come dire, chiamiamoli come i banchieri centrali delle varie zone d'America no, che eh, danno, il loro, eh, danno il loro input ai vari rialzi dei tassi. Quindi complice un po' questo che comunque porta ad avere un dollaro americano eh, a porta a rafforzarsi il dollaro americano complice un po' la situazione che sicuramente è una situazione drammatica e che nel mercato può portare diciamo, a comprare di più eh, asset come dollaro eh, e mh, in realtà anche yen e franco, tu non hai citato il franco, ma al momento su questi non ci sono così dei veri e propri movimenti chiari, anzi ti dico che sullo yen dollaro yen io ho anche una posizione long e comunque il mercato sta continuando a fare il suo cioè non, non c'è una situazione così di sell off o mh, di, di movimenti che appaiono proprio eh, i classici movimenti di una situazione dove eh, chi investe sui mercati va solamente sugli asset diciamo meno rischiosi no? il classico risk off non c'è questo perché se no vedremo un dollaro yen eh, scendere in maniera chiara vedremo gli indici eh, essere venduti pesantemente. Sì, sono venduti, io li guardo, l'S&P, Nasdaq, eccetera, però voglio dire, sono ancora in movimenti diciamo normali, non, non c'è una situazione così incredibile. Solo l'oro, ecco, l'oro e l'argento, il petrolio per altri motivi probabilmente, ma l'oro e l'argento che hanno subito un movimento molto rialzista e che potrebbe continuare. Però sì, non c'è questa correlazione classica Uh, è venuta meno la correlazione È vero, è vero Il dollaro-yen eh, eh, è long, lo dicevi tu Il mercato... Sì. Americano in effetti non c'è cioè, l'europeo è più debole ma è inevitabile eh. che in questo momento l'equity euro sì. europeo sia debole rispetto a quella degli Stati Uniti e quindi dollaro yen rimane, rimane long, oggi più 0,2 ieri più 0,5 e anche per questo forse chiedo che magari il franco svizzero è più acquistato quantomeno rispetto all'euro vedo che oggi c'è un meno 0,4 ed è una un percorso iniziato più o meno alla, dalla seconda settimana di febbraio, da quei massimi in area 1,06 siamo arrivati a 1,01. Poi forse è un'oscillazione, tutto sommato mi correggerai se sbaglio: quasi naturale, che non, non è un, un depreciamento dell'oro nei confronti del Franco, eh, così insomma a livello di emergenza. Ecco, ecco, proprio quello, sì, è più un movimento, diciamo, un movimento un po' più classico seppur ci sono stati, ripeto, questi gap, ecco, l'unica cosa che possiamo notare nel forex sono stati questi gap a fine settimana che in effetti non sono classici però, diciamo, sì, il franco si è rafforzato nei confronti dell'euro eh, io guardo molto il dollaro franco come, come benchmark su questo siamo comunque su zone importanti perché eh, sono zone queste dove siamo adesso sull'euro franco sicuramente di attenzione anche da parte della banca centrale elvetica però voglio dire ehm, non vedo una situazione di correlazione ecco, sui mercati eh, dove invece una situazione di questo tipo potrebbe portare uno yen comprato a mani basse il franco comprato a mani basse, dollaro però comprato quindi questa situazione particolare che accade solamente in momenti di forte risk off do, eh, oro che invece non segue il dollaro comprato e quindi viene eh, comprato nei confronti del dollaro quindi sale e, e gli indici che invece fanno dei movimenti chiari, short cioè un S&P o un DAO che comunque mh, oggi sono, stanno tenendo dei livelli per carità potrebbero ancora avere una discesa anche se comunque i minimi che hanno fatto settimana scorsa potrebbero essere dei minimi importanti però in queste situazioni diciamo che eh, il condizionale no? è sempre molto d'obbligo eh, ecco questa è un, po', è un po' la situazione quindi io eh, nel mercato del forex sto lavorando come lavoro sempre mm, magari sto un po' attento a utilizzare degli stop magari con un range leggermente più ampio eh, perché magari gli spike potrebbero essere un po' più più, più, più forti, però diciamo che mh, mantenendosi con dei rischi medio-bassi, qualora ci fossero dei movimenti molto repentini, almeno nel mercato del forex, essendo molto lineare quindi i gap al massimo ci sono solo a fine settimana si riesce tranquillamente a lavorare, però ti dico anche che io qualche azienda la guardo, le azioni comunque le seguo, eccetera, e eh, principalmente il problema, almeno guardando l'Italia, c'è stato eh, con, le, con le grandi banche, no? le banche hanno subito un sì. vero e proprio... Spi che hanno portato poi l'indice italiano, in effetti, e l'indice europeo, tu giustamente dicevi, perché anche l'Eurostox, anche il DAX, insomma, sono su dei livelli e stanno continuando a essere deboli, molto più, ecco, quelli sono un po' più da, da seguire più voglio dire in ottica short o comunque di aspettare perché comunque i long potrebbero essere difficili da, da mantenere e quindi andare in stop o comunque a accusare delle perdite. Ma sul forex, sul forex direi che la situazione è abbastanza in linea con i trend con i trend precedenti, anzi se vogliamo anche il dollaro australiano e il dollaro neozelandese che spesso sono viste anche come valute comunque che vengono vendute sul dollaro in situazioni di risk off chiaro, sì. invece per esempio l'Australia dollaro sta facendo dei nuovi massimi di periodo, ovviamente, de degli ultimi mesi, quindi… Eh sì. È abbastanza una situazione. Siamo a ridosso così. dei massimi dell'anno. Forse li ha, già, li ha già aggiornati il dollaro sì. australiano? Sì, sì, sì, sì, lo guardavo anche stamattina e quindi è molto. diciamo anche il mercato del forex è molto scorrelato in questo momento. Cioè le valute dollaro che solitamente hanno il dollaro al denominatore, come per esempio euro, sterlina, Australia, Neo Zelanda che solitamente seguono un po' un filo conduttore, dei movimenti abbastanza simili, seppur con le loro differenze, in questo momento siamo completamente in decorrelazione. Infatti qui ci vengono d'aiuto i cross come Euro Australia, come Euro Canada, come Euro Nuova Zelanda, ne dico alcuni, che invece hanno creato dei grandissimi trend proprio per questo, perché se il dollaro australiano sale e l'euro-dollaro scende, l'euro-Australia avrà una forza ribassista moltiplicativa. Eh, moltiplicatrice, scusa, e, e crea quindi dei trend fortissimi. Tant'è che l'Australia che tu mi stai mostrando è, ha rotto anche dei minimi importantissimi ed è in un trend fortissimamente short. Quindi, ecco, nel, nel forex, eh, situazioni così dove i cambi, diciamo, base con il dollaro americano decorrelano un po', si può andare su coppie di valute eh, invece Australia yen, anche no, cioè cross valutari, quindi non con il dollaro americano che hanno un effetto spesso di produrre dei trend ancora più stabili. Interessante l'Euro Australia che peraltro insomma, ha anche um, rotto i, quei, quel supporto che era 1,54 circa e adesso siamo a 1,52 che è il minimo da... <coughs> chiedo scusa, eh, gennaio, 2000, gennaio 2018, quindi si torna eh, parecchio indietro insomma, per trovare i livelli così, così bassi e eh, il settimanale è evidente, ma anche il daily eh, fa abbastanza impressione per la quantità di sedute eh, diciamo così ribassiste nel cambio Euro-Australia. Euro piccolo aggiornamento sul rublo, eh, dollaro rublo è, è 104,84, questo vuol dire... Eh, correggimi se sbaglio, eh, Arduino per un dollaro servono 104 rubli sì. 2 più 2,4%, questo è un grafico daily, sta consolidando sopra appunto 100, attorno ai 104 e volevo dare anche un parere sul cambio dollaro-dollaro canadese perché ieri la, la banca centrale canadese ha alzato i tassi dello 0,5% dichiarando che non sarà l'ultimo eh, aumento di questa portata e inevitabilmente osserviamo come effettivamente il dollaro che è già parecchio forte, ha ceduto qualcosa insomma al dollaro canadese, siamo sotto la media a 50 e 200 periodi, ieri una gran bella candelona ribassista, meno 0,8%, oggi aggiornati i minimi, bisogna tornare indietro a gennaio per trovare eh, un valore così basso, in questo momento 1,26 e 18, Arduino. Sì, il dollaro canadese segue spesso nella sua storia le mosse dell'America, quindi un po' me lo aspettavo questo fatto sta che se guardiamo proprio graficamente questo, questo, questo cambio non è così facile adesso interpretare quello che può avvenire nelle prossime settimane diciamo che sembra più predisposto a un ritorno almeno verso 1,25 anche più basso quello sì eh, il massimo fatto settimana scorsa se guardiamo un settimanale Troviamo proprio l'arrivo sui massimi, che erano stati massimi ormai, mh, si era schiacciato sui massimi da, da mesi, questo mercato, e crea quella fake out, io la chiamo così, quella pin bar fake out, cioè un movimento rialzista che viene ripreso poi in chiusura settimanale, che sono i classici miei trigger short in questo caso. Quindi il mercato si era già un po' posizionato nell'ottica di un rafforzamento del canadese, però è anche vero che di sotto tu hai segnato svariate aree, sia dinamiche che statiche, noto. C'è praticamente un livello molto, molto importante eh, che, so, che è l'area tra 1,26 e 1,25, appunto, dove ti dicevo per quanto riguarda appunto, sì. il possibile primo target. Che non vanno dimenticate perché mh, se guardiamo la struttura della price action proprio, è una struttura tendenzialmente a range. Quindi, seppur c'è questa possibilità short, avevamo iniziato, cioè, il dollaro canale aveva iniziato a creare dei minimi crescenti e quindi è un, po questa, è un po' contraddittorio ecco, da un punto di vista grafico quindi nell'ottica di trading io in questo mercato al momento sono fermo ma valuterò nel caso in cui questo trend ribassista dovesse continuare: quindi voglio conferma in più. Insomma, a me non interessa vendere a 26,20, potrei vendere anche 1,25. È vendere al momento giusto, diceva il buon Jesse Livermore: no, non è importante comprare, ma, eh, comprare i minimi o vendere i massimi. È importante è comprare e vendere al momento giusto. Ecco, massima, secondo me, importantissima nel trading. E quindi io valuterei più che altro una continuazione della debolezza nei prossimi giorni, se dovesse esserci. Perché adesso una risposta neanch'io. Ce l'ho eh, Giacomo, faccio trading e quindi valuterò nel momento in cui dovesse continuare la debolezza. Allora sì, eh, una debolezza continuata. Quindi non voglio che il prezzo ritorni eh, con un daily sopra i 27.30-27.50. Questo andrebbe a compromettere la fase adesso attuale del canadese che si sta rafforzando nei confronti del dollaro. E se dovesse continuare in ribasso e quindi magari creare degli swing per degli short, magari con dei trade di qualche giorno, obiettivo primo 1,25, obiettivo secondo, diciamo la zona 1,23 1,24, si può anche valutare. Però voglio avere delle conferme in più perché ci sono dei punti di supporto tecnici che al momento sono ancora importanti. E a proposito di dollaro canadese, volatilità ampia anche nel cambio con l'euro, al momento l'euro cede lo 0,5%, anche qui nel grafico del mi sembra molto simile al cambio euro-dollaro australiano, correggimi se sbaglio, c'è stata la rottura di un supporto um, che teneva, insomma, che era un po' il minimo raggiunto a uh, febbraio 2020, adesso c'è questa spinta verso il basso che ci va a aggiornare febbraio 2017, ricordiamo che lo diciamo sempre, il dollaro canadese è correlato col petrolio. E ultimamente il, il petrolio diciamo che ha una discreta voglia eh, di correre da questo, da questo punto di vista. Eh, Arduino come sta la sterlina invece? Perché vedo che comunque Ah, è, è un'espressione che usiamo ultimamente Arduino usiamo due parole se non usi queste due parole che tu magari ne parli con amici o che sei al bar o che sei a una, a una, a una cena devi, di, devi dire le parole resiliente e scenario se no non sei nessuno non so se l'hai notato <ride> ma sono due parole più ripetute in televisione quantomeno dicevo la sterlina mi sembra più resiliente dell'euro nel cambio con la sterlina e, e quindi vediamo lo scenario adesso Vediamo lo scenario che ci illustra tu, io, schienato. Allora, guarda, eh, sì, sì, è vero, è vero. Se noi guardiamo l'euro sterlina, no, si nota già questa cosa, cioè, è molto chiara. Cioè, è vero che l'euro ha perso con tutti e anche con la sterlina. Diciamo che euro dollaro e sterlina dollaro tendono a viaggiare un po' sulla stessa... Uh, sintonia sono un po' no? uh, molto correlati però eh, è già da molto perché ripeto basta, basta assolutamente guardare un grafico anche giornaliero ma weekly ancora di più ma anche giornaliero da quanti mesi l'euro sterlina è in un trend discendente no? quindi è da, da moltissimo tempo eh, la sterlina dollaro però comunque anche se in effetti ha questa, questa diciamo, più forza relativa maggiore dell'euro del, dell nei fonti del dollaro io credo che la sterlina dollaro, anche lei, un movimentino verso il basso lo possa fare. Quindi un ritorno verso l'1,32 eh, io lo vedo abbastanza possibile, eh, quindi uno strappo maggiore della sterlina, quindi potrebbe anche essere che ci potremmo trovare in una situazione in cui magari l'euro dollaro già ha avuto un buon ribasso, quindi tentenna un po' e si, diciamo, si consolida su una parte di minimo, mentre la sterlina dollaro potrebbe un po' riagganciare, perché in effetti l'euro dollaro e la sterlina dollaro viaggiano un po' no? in, in sincronia, quindi tante volte l'euro dollaro fa un movimento e la sterlina magari lo segue poi successivamente o il contrario in certi altri periodi, quindi in questo momento questa, questa debolezza di euro dollaro in effetti molto forte che non eh, si nota così eh, chiaramente sulla sterina dollaro seppur se noi guardiamo il daily giovedì scorso ha fatto un movimento di 300 pips quasi da massimo a minimo quindi comunque un movimento importante straordinaria come volatilità per la, il cambio sterina dollaro diciamo che io credo che l'1,32 si sì, probabilmente lo vedremo poi da lì c'è un supporto tecnico quindi da lì magari la seguiremo e capiremo se li avrà la forza di, di, di tenere diciamo che se guardo un grafico di medio lungo termine quindi da un weekly addirittura un mensile quello che io vedo è una tendenza short massimi e minimi decrescenti e la possibilità di continuazione short quello sì, meno forte questo short dell'euro dollaro ma c'è e quindi è questo Intanto, prima parlavamo di sterlì, scusate, di dollaro rublo, eh, con insomma, un cambio che adesso ha superato appunto i 104. Beh, non è che il cambio dollaro l'ira turca eh, va, va meglio, diciamo così. Ricordiamo che l'inflazione in Turchia è salita ancora a febbraio, balzato al 54,4% annuo e eh, la situazione è questa, andava peggio, eh, per, insomma, dicembre 2021, in realtà, ma comunque siamo su dei valori ancora molto molto eh, molto alti. Oggi guadagna l'1,05% il dollaro nei confronti della della valuta, eh, della valuta turca anche qui insomma ovviamente non ti chiedo operatività perché non è il caso quando si è in questa situazione ma è giusto perché eh, è uno dei cambi con la volatilità maggiore assieme al cambio col rublo più 2-6% sempre con il dollaro eh, protagonista senti chiuderei con eh, magari qualche dato in più riguard riguardante euro dollaro che l'abbiamo in qualche modo accarezzato per tutta la durata del nostro collegamento ma senza forse magari andare Troppo nello specifico e che vede un, un meno 0,35 in questo momento, 1,10,79. Secondo te ci sono le basi? In qualche modo, probabilmente l'hai già anticipato per scivolare fino a 1,10. Sì, sì, assolutamente sì, sì. Io qui ho addirittura dei, dei, dei segnali tecnici di quelli che utilizzo che mi stanno indicando proprio il possibile short. Che, vorrebbe, che verrebbe compromesso solo con ritorni sopra 1,1280 quindi molto lontani ormai molto dai prezzi tempo. attuali sì perché eh sì. Anche, anche ritracciamenti anche verso 1,1170 anche 1,12 non, non li valuterei al momento rialzi che possono compromettere questa rottura la rottura ormai è chiara eh, si è creata bene mh, con calma tra l'altro e adesso ripeto magari non succede oggi ma l'obiettivo 1.10 nei prossimi giorni anche un, anche un po più sotto eh, è abbastanza fattibile quindi il primo obiettivo io ce l'ho tipo 1.0980 1.0970 comunque area 1.10 poi insomma il forex si muove molto per numeri tondi eh, ormai credo che sia questione veramente di ore di giorni quindi ci arriviamo eh, da lì poi in effetti abbiamo anche la possibilità di guardare con un time frame più ampio anche quello che può essere il futuro e se lì non dovesse tenere e quindi creare una continuazione del trend e potrebbe farlo visto come sta rompendo tutta questa dinamica che aveva fatto negli ultimi mesi, nei mesi scorsi diciamo che poi eh, abbiamo l'1,08 come livello successivo però insomma fermiamoci 1,10% eh, L'entrata short, diciamo che dovrebbe essere già stata fatta un pelo più in alto, se no, per, per, per un trader che vuole fare un trade di questo tipo, uno short, perché il, tra il trade poteva essere fatto tra 1,1090 e 1,1130, quella era la zona buona da vendere. Eh, però insomma siamo molto vicini e magari osservando anche magari dei grafici anche a time frame magari un po' più basso tipo il 4 ore io lo guardo spesso si può magari trovare qualche swing se non, se non va subito direttamente al ribasso però se dovesse swingare un po' verso l'alto e crearci qualche, eh, qualche informazione di, di ritorno dei venditori allora lì magari si può fare anche un bel trade con un rapporto di rischio rendimento interessante eh, però ecco l'obiettivo adesso è 1,10 non più sotto anche se ci sono i presupposti per andare anche più sotto seguite Arduino Scherato su earforex.com grazie Arduino per essere stato qui con noi eh, buon proseguimento, buona giornata e alla prossima grazie a te Giacomo, un saluto a tutti a presto, buon trading simple, ciao